Uh my -huh. Fino ad ora ci siamo concentrati sulla relazione fra due entità sostanzialmente, il client e il server. Ora allontaniamoci, allarghiamo la visione, allarghiamo la visione e, e, e vediamo le cose più da lontano, e, e, evidentemente un server serve tanti client e quindi noi eh, dobbiamo immaginare una, una, una miriade di client che sono tutti eh, potenzialmente eh, collegati e ora immaginiamo che molti di questi client... Eh, facciano delle richieste al nostro server e immaginiamo che il meccanismo sia quello basato su php html perché ogni richiesta si risolve in un, in un lavoro che il server deve fare per quel client è evidente che se il carico aumenta oltre, oltre un certo livello il server può rischiare di, di andare in crisi, di non farcela o, o rallentarsi per poter rispondere a tutte queste richieste. E questo può porre dei limiti alla, alle dimensioni della comunità di client che eh, si può pensare di, di soddisfare con un server. Immaginiamo ora invece di eh, poter fare delle richieste al server che, eh, si, che co confidano sostanzialmente nell'esecuzione di codice JavaScript. Questo significa che una gran parte di lavoro eh, viene svolto da ciascun client, cioè ogni client fa esattamente eh, eh, la quantità di lavoro che serve a lui stesso, e, e quindi alleggerendo potenzialmente in maniera massiccia il carico di lavoro del server. Ecco, e questo processo è un po' quello che si è verificato in generale, noi abbiamo ora visto un esempio perché JavaScript non è l'unico modo per far lavorare il client, il server può lavorare anche in altri modi, ma sono pezzi e componenti esemplificativi e sono diciamo quelli più importanti, più significativi, ma la cosa che che, che rilevante è rendersi conto che il codice è, diciamo, si è fluidificato e, uh, e, e, e si è distribuito in una maniera sempre più ottimale fra questi i, i, innumerevoli nodi che, co, co, che compongono alla fine la rete nodi fatti di tantissimi client e anche tantissimi server la, la, la possibilità che ciascuno dei nodi svolga una, una, una, una elevata quantità di lavoro ha reso possibile la nascita di nuovi fenomeni e alla fin fine tutto sommato il fenomeno più ampio che contiene tutti questi che è quello identificato con la nuvola, The Cloud. E c'è un elemento fra quelli che abbiamo visto con mh, appena un po' di attenzione in più, che non è comparso finora in questo piccolo discorso, ed è l'XML, che abbiamo capito essere importante perché è il modo più generale e pervasivo col quale oggi si distribuiscono e si diffondono eh, sostanzialmente i contenuti. A prescindere da come essi poi verranno rappresentati, ordinati, eccetera. Ebbene, dov'è dov l'XML in questo schema? Ecco, l'XML in realtà l'XML sta in quella miriade di, di blocchi di informazione che viaggiano fra un nodo e l'altro abbiamo visto i, i feed che sono in realtà dei frammenti di codice xml abbiamo visto che l'OPML è, è una sorta, una sottospecie di, di, di XML abbiamo visto che se vogliamo estrarre le informazioni da un blog e trasferirle a un altro anche questo passa attraverso XML e così via ecco XML è, è, è, il, è, il, è il collante che in qualche maniera collega che fa transitare contenuti di tante nature diverse fra i diversi nodi per realizzare quella che ormai conosciamo come la, la nuvola, appunto, The Cloud, e della quale poi in qualche altro post eh, vedremo eh, alcune. Eh,